Grazie a tutti per essere qui quest'oggi, io sono molto oh, orgogliosa di questa giornata, è una giornata che segna evidentemente una, eh, netta, eh, cambiamento, un netto cambiamento rispetto al passato questo l'avevamo detto da, da quando ci siamo insediati, per noi il tema della sicurezza stradale è un tema importantissimo, un tema che troppo tempo è stato lasciato quasi in un angolo, è stato diciamo, affrontato con come dire, delle, delle misure molto debili o più di facciata eh, che di sostanza. Ecco, Noi vogliamo che alla luce dei dati che ancora oggi ci dicono quanto sia, complicato la gestione, quanto sia complicata la gestione della sicurezza stradale che, e quanti ancora morti e feriti abbiamo sulle strade, io purtroppo non vorrei continuare a ricordare questi dati e spero anzi che la prossima volta che ci incontreremo da qui a un anno, a due anni, eh, potremo parlare di dati completamente diversi, dati dimezzati e dati eh, ridotti verso, verso lo zero. Quindi... Quello che io dico di questa giornata penso sia un nuovo inizio per trattare veramente con serietà, con gli strumenti più adeguati, con come dire, eh, delle, anche de de de degli organismi come appunto la consulta, che siano eh, stabili nel corso del tempo e che siano quindi in grado di produrre azioni concrete, politiche concrete per ridurre questo fenomeno dell'incidentalità su strada. Ecco, io credo che eh, quindi sia ora di cambiare il passo per, per quanto riguarda Roma e questa consulta sarà veramente il primo passo eh, per, eh, in questa direzione. Tra l'altro sulla consulta poi eh, si interverrà anche più tardi durante questa giornata, quindi sul su ruolo e sulle funzioni. Io nel frattempo volevo parlarvi anche di un altro strumento che sarà poi messo a disposizione della consulta per l'analisi e per eh, l'affinamento, che è il programma stardionario per la eh, sicurezza stradale Vision Zero, di cui parlavamo prima poco fa, che prevede una serie di misure, azioni e interventi che questa amministrazione si impegna a realizzare nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Quindi che cosa significa? Tutti lo sappiamo che cos'è la Vision Zero. Noi vogliamo che in futuro nessuno debba rimanere ucciso o seriamente ferito a causa dell'incidente stradale. Poi certo sappiamo tutti che l'errore umano come dire, è un qualcosa di inevitabile che non possiamo programmare a priori, però siamo convinti che con lo sforzo congiunto da parte della collettività, delle istituzioni, di chi rappresenta il territorio sicuramente potremo ottenere dei risultati molto molto molto positivi in questo senso e quindi garantire anche una qualità della vita, degli standard di vita anche di chi vive in città veramente degni, degni insomma, e quindi garantire anche all'utente la sicurezza che serve per poter percorrere, per poter usare la città eh, tutti i giorni nella, eh, nella più grande sicurezza. Che cosa prevede questo, questo programma? Innanzitutto abbraccia eh, gli obiettivi eh, che sono stati stabiliti in sede ONU e in sede anche europea. Parliamo evidentemente degli obiettivi identificati col decennio della sicurezza stradale, quindi che ingloba, come sapete, gli anni 2011-2020. Quindi questi obiettivi... Eh, vi dicevo, saranno di, contraddistinti in obiettivi di breve, medio e, e lungo termine. Di breve termine, per cercare di eh, cominciare ad avviare in maniera concreta e costruttiva questo, questo percorso, rafforzando le conoscenze, mettendo in piedi le necessarie strutture e gli strumenti per consolidare una politica seria e strutturata sulla sicurezza stradale, nonché individuare una serie di priorità su cui andare immediatamente eh, a lavorare. Poi abbiamo gli obiettivi di medio periodo che riguardano normalmente l'arco di quello che sarà il prossimo quinquennio e, e per, il breve periodo, eh, per il medio periodo abbiamo l'obiettivo di riduzione del 50% del numero dei decessi e del 30 dei feriti gravi entro il 2020 rispetto ai valori del 2010. Questo è un obiettivo eh, ripeto, che riprendiamo dalla, eh, dalle politiche europee e che vogliamo anche eh, trasporre qui in questa città. Abbiamo poi evidentemente anche degli obiettivi di lungo periodo importanti da realizzare proprio per cercare di far avanzare quel cambiamento anche culturale che ci vuole per, per poter rendere la strada più sicura, perché si tratta sia di misure strutturali e permanenti, ma anche di cambiamento nei comportamenti di chi vive la strada, di chi vive l'automobile, le due ruote, chi vive anche diciamo, i percorsi pedonali. Quindi chiediamo, chiediamo che un'agenda 2030 possa veramente far sì che anche in in questa città si possa avere quella sicurezza stradale di cui vi ho parlato poco fa. È chiaro che le azioni da mettere in campo sono tante, eh, ma sono azioni che possono essere diciamo, sia di tipo trasversale, sia azioni proprio specifiche e mirate laddove si presentino dei problemi. Le azioni trasversali credo sia importante per mettere a sistema, per mettere in relazione tutti gli attori che eh, devono contribuire al discorso del miglioramento della sicurezza stradale, quindi rafforzare ad esempio le, eh, i canali di comunicazione tra le associazioni, tra le istituzioni, ma anche tra, eh, tra le forze dell'ordine, cercare di creare anche quei canali che diano attività informativa anche nelle scuole, nelle università, in tutti i luoghi in cui si fa, eh, si fa formazione, quindi in sostanza, detta in parole povere, rafforzare la cultura della sicurezza stradale. A dare. Ma poi vogliamo anche mettere sul campo delle azioni specifiche, volte proprio a rimuovere e contrastare degli specifici fattori di rischio che facilitano o comunque agevolano i, purtroppo i componenti di incidentalità, quindi parliamo della messa in sicurezza delle strade, parliamo della sicurezza delle persone più fragili e più vulnerabili sulla strada o comunque anche della sicurezza dei veicoli e dei servizi di soccorso, emergenza e di assistenza sanitaria post incidente. Insomma quello che volevo dirvi ci sono tanti obiettivi e tanti strumenti con cui agire e quindi quello che io auspico è la creazione di una vera e propria griglia di opportunità legate a, al miglioramento della, della sicurezza stradale. E io credo quindi che con questo programma Vision Zero che ci avvicina anche a quelle che sono le realtà del nord Europa in cui questi programmi hanno dato dei risultati molto importanti, anche Roma accanto al lavoro che sarà svolto dalla consulta per la sicurezza stradale e mobilità eh, sostenibile e da questa amministrazione potrà veramente essere competitiva, lasciatemi usare questo termine sullo scenario eh, europeo e anche internazionale, quindi diciamo che la collaborazione prima di tutto con tutti gli utenti, tutti coloro che conosco bene la strada, la collaborazione con le istituzioni, la collaborazione anche con, con la consulta possa eh, veramente fare la differenza qui a Roma. Io eh, quindi chiudo questo, questo breve intervento per dirvi che sono certa eh, che questa sia una giornata che segna uno spartiacque rispetto al passato, vogliamo che questa consulta sia operativa, vogliamo che questo programma sia implementato e sono sicuro che con la collaborazione di tutti noi oggi presenti potremo fare un ottimo lavoro, un ottimo lavoro che tutela tutti eh, i cittadini e eh, tutte le fasce di età, anche le, le, le persone con fragilità, con, di, con disabilità, con problemi di accessibilità. Insomma faremo un lavoro a 360 gradi che spero sarà veramente eh, come dire, il presupposto per costruire la nostra nuova idea eh, di Roma. Grazie.